Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi voglio raccontare una storia che ha talmente dell'assurdo che non può non essere vera. Io ovviamente non lo so, ma per sentito dire per ci siamo un po' confrontate tra di noi e eh, ci è sembrato così. Allora, che cosa facciamo oggi? feste passate, Natale passato, tutto passato, ed è ok, che cosa facciamo? Noi apriamo il calendario dell'avvento Glossy Box. Allora, Glossy Box è un marchio ed è che una volta è disponibile in Italia, adesso non più, ed è perché è inglese, ed effettivamente spedisce dall'Inghilterra questo me lo hanno inviato a me come ad altre ragazze e abbiamo avuto tutte lo stesso problema quindi ci è sembrato che fosse una cosa strana è un marchio super rinomato perché è, è un contenitore di tanti marchi come Sephora, Look Fantastic, Douglas ma di alto livello e quindi è, chi cercava di comprare i calendari o anche i prodotti eh, o aveva degli amici in Inghilterra che lo spedivano oppure pagava la dogana e il fatto è questo <ride> e poi dopo vado al calendario perché questo calendario viene veniva segnato, 129 sterline quindi anche un, un signor calendario oltretutto è stra pesante allora ci siamo accorti dato che spedisce dall'Inghilterra eh, che le ragazze come me che gli veniva inviato e quindi che sulla bolla di dogana era in porto, era zero ovviamente perché era un omaggio restava fermo in dogana penso da fine ottobre fine ottobre o inizio novembre e li hanno sbloccati ovviamente a metà gennaio saranno fatte apposta? non lo so forse è un caso il fatto è che invece le ragazze che lo hanno acquistato e quindi pagavano la dogana con bolla dichiarata del prezzo e dovevano pagarci la dogana, è arrivato subito. È arrivato subito tutto in tempo per Natale. Mm? Mm. Mm. Ovviamente questo non è un problema di Glossy Box, è un problema della dogana inglese. Eh, sì, va bene, ma noi adesso andiamo a questo calendario intanto per vedere quali sono i marchi che eh, le, distribuisce perché io sinceramente non li so non è, se, eh, seguivo Glossybox tempo fa perché faceva anche la Beautybox ma da lì purtroppo ho smesso di spegnere in Italia ed è almeno che okay, non si paga la dogana e allora è, è, è, ho smesso anche di seguirla e poi perché è super chiacchierato quindi ormai il calendario non ce lo guardiamo con le caselline classiche ed annumerate però per farci un'idea anche di com'è così magari l'anno prossimo sapete che cosa, cosa guardare, ecco. Allora, si presenta così, ok, ecco, e io lo so fino a qua, perché qui ci sono i cassettini, che oltretutto sono deliziosi, io questa la riciclerò e dentro ci sono tutte le scatoline. A questo punto, non so dove appoggiarlo, qui, direi di aprire le caselline a caso semplicemente a caso ed magari teni... guardiamo la 1 eccola che è questa e vediamo ad esempio la 1 che cosa contiene poi le altre andiamo a caso tenendo la 24 tenendo la 24 per ultima ecco, eh, la 1 c'è Elemis Pro Collagen eh, Marine Cleanser Anti-Aging da 30 ml lo conosco e straconosco perché è sempre da eh, look fantastic questo ok, andiamo avanti adesso andiamo un pochino a caso quindi ad esempio questa è la 20 Long Lasting Liquid Lipstick l'arizzi, ecco perfetto un marchio che non conosco pink move mm. un rossetto mi sembra anche bellino eh, penso che sia un full size questo pink move vediamo molto carino e anche leggermente profumato vediamo se diventa opaco e noi andiamo avanti con la 9 ah un po' sono scritte in, in lettere e un po' in numeri oh anche questo è un full size ah eco e eyeliner liquido black magic da 0 a 4 ml che mello, credo che sia un full size molto nero molto nero e ci piace ma era anche un bel calendario poi eh, 15 magnitone london ah un ah, scusa ecco magari se mi detto al dritto ecco il no, dritto era questo Madonna santa eccoci qua, è un pannetto, no, due pannetti, due dischettini struccanti per rimuovere il make up, quelli riutilizzabili mm. io eh, oltre che per rimuovere il make up, questi li utilizzo soprattutto per rimuovere le maschere spettacolari, poi si risciacquano e sono riutilizzabili, molto molto validi cavolo ci piaceva questo calendario 18, anche qui vediamo qualcosa di grande Zueva uh, Infinite Potential Mascara Full volume Mascara volume Da 9 ml Questo l'ho visto Tra le novità di Sephora Bello Il pack è bellissimo E anche l'applicatore Ci può piacere assai Questo è un bel mascara Sapete che tra adesso tra nelemis perché a me non piace, tutto il resto ci sta. Allora, in questo qui lascio la 23, o la guardiamo, tanto poi dopo c'è la 24, l'ultima, guardiamo la 23, siamo curiose. Nella 23 ecco, questo è un mini. Mini, alla faccia del mini. Ma che cos'è? T-Matte Lipstick ok, di chi? ah ok, non c'è scritto niente se non il marchetto qui e ovviamente lo riconosco, il masca, e a questo punto cerchiamo di aprirlo per vedere il colore è un 2 grammi si aprirà mai senza che io utilizzi i denti si è aperto questo è proprio un mini cioè non, non credo che mi piaccia anche se ce n'è dentro di colore vediamo, lo mettiamo qui ma che bello è questo è un nude che mi piace bello che per adesso ci siano i nude e non i rossetti rossi che ci saranno sicuramente prima o poi ma per adesso era il 23, ecco forse dato che era il 23 un rosso ci sarebbe stato meglio, almeno che okay, il 24 poi non c'era il rossetto rosso. Andiamo col secondo cassettino e prendiamo la 4 che è enorme. Ok. Ah ok. Il marchio non lo conosco. Sara... Chapman, London, Skittness and Facialist. Ok, è un massaggiatore da viso e collo. Mm, quindi, gli, gli, gli. effettivamente è bello morbido. Mm, ci sta... Oh, che mi è caduto, ci sta. Eh, non mi fa impazzire. Sinceramente, non mi fa impazzire, però ci sta. Non la provo perché lo sfotterei inevitabilmente con le mm. Non sono una grande appassionata di questi massaggiatori, ma con uso costante, effettivamente potrebbe anche funzionare. Non lo so. Andiamo. A ah, ah, ah, ah. questo ci piace. Oh, questo è un full size, potrebbe essere un full size, questo, ma adesso se lo faccio vedere è meglio, è un 100 ml Pixie. Pixio, tipo tonic, questo è il tonico viso all'acido glicolico, col 5% di acido glicolico. E tonico esfogliante per tutti i giorni, e molto simile a Luce Liquida di Veralab. Credo che siano le due che preferisco. Eh, sì, sì sinceramente, molto valido. Questo mi piace. Bella casella 13. Okay. un pennello di Laura Geller New York mm. pennello belle setole bello morbido mm. non mi sembra un full size però un po piccino per essere un full size ok vabbè ok andiamo avanti 8 Dall'altra parte perché da qua c'è tutta la carta, ok? Una casellina così per questo, ma ci sta perché la vista così è un full size e già ci piace. Allora, V7 Super Brow è una matita per sopracciglia, quindi è, sembra un marrone. Andiamo ad aprirla con l'applicatore e la matita di È un marrone scuro, caldo. Guardavo se c'era un colore da qualche parte, ma dark brown, ecco, <ride> ecco, c'è scritto. Ok, andiamo avanti con la 3. Mai aperto un calendario così da veloce. Eh? Uh, uh, uh, sì, forse so cos'è. Glow. Satin sleeping mask, sì la mascherina da notte in satin, in raso di glu mm, non amo questo tipo di prodotto ma sicuramente il fatto che sia in raso non crea segni sul viso quindi se uno utilizza le maschere da notte perché no questa è sicuramente migliore poi Andiamo avanti con l'altro cassetto di cui vedo la 24, però la saltiamo, andiamo alla 6. Molton Brown, eh, Irving Gingerly, ah, Bath Shower Gel, ok, questo, gel doccia e bagno da 100 ml. o è molto delicato non, non, non trovo profunzione <ride> giuro che profumi li sento uh, mi sembra un po' delicato va bene andiamo avanti con la 19 dove troviamo o oh si sì, lo conosco 5 ml dip slip pillow spray di stis quindi lo spray quello da mettere sul cuscino per rilassare e facilitare le, L'addormentamento, sì, il classico la lavanda. Penso che a me l'abbiano messo ovunque. L'abbiamo trovato anche in altri calendari. Amo ah, quando interrompono, allora 22, che perché poi mi scordo che cosa stavo facendo. Ok, verso crema idratante con niacinamide ma viso o mani? Viso, crema nutriente con viso. Ok, è un eh, 15 ml sigillata. Sapete che i prodotti sigillati li lascio sigillati anche perché ne ho tanti da provare che preferisco... Che, che rompe le scatole, scusate dicevo che sta, ehm, i prodotti sigillati li lascio sigillati perché ho no, talmente tanti da provare che almeno manteniamo il pau di quelli che già sono sigillati scusate perché qua tra un po' crolla tutto 14 peeling mask e cocking non panic e fuskin skin turn ah eh, non preoccupatevi se la vostra pelle diventa rossa ed è sta lavorando usare 5-10 minuti quindi una maschera peeling mm. e cooking mai sentita e cooking forse sigillata la lasciamo sigillata è bello che abbia il vasetto in lo mi sembra solida la maschera il vasetto in vetro ci piace e non la conoscevo 17 a ah, questi ne ho di un altro marchio mi trovo bene vediamo un po questa è della Buclem. è se no fa troppo rumore, è tipo quelle spazzole eh, massaggianti per il cuoio capelluto ed eh, anche per applicare lo shampoo, per massaggiarlo bene, molto valide, guardavo se queste cose in gomma hanno una qualche funzione, ma non sembra, molto valide mi sembra anche una buona impugnatura, belle e morbide, io ne dopo averne usate tante e eh, prese su de Wish, shine e altro, e me ne hanno mandata una da non lo so di cui mi trovo molto bene da dove l'ho preso? Airbus Airbus mi hanno mandato il set ed è il massaggiatore per il collo capelluto molto valido e questo è molto simile mi piace, mi piace questo tipo di prodotto allora qui c'è la 24 che teniamo da parte e andiamo con l'ultimo cassetto allora 2 Ci piace iniziamo con le cose che ci piacciono allora wonder beauty trip for two duo di blush e terra bronzer e blush ma no, quando è sigillata è sigillata eh? anche bellini e costa re il laccio lo specchio bello grande quindi bellini mm. e costa molto impercettibili però non ce li avevo quindi mi piace provarli ma anche perché non conoscevo questo marchio e quindi in questo caso mi piace Uh, 21 fermi tutti ah ma non lo sapevo c'è la 25 ah, ci piace pensavo fosse da 24 ormai è tramite tanto tempo che mi avevano contattato Che non mi ricordo neanche più allora torniamo alla 21 anche questo no è diverso almeno non è uguale questi sono i bubble tea i cubi da bagno con gli effervescenti mentre in un altro calendario abbiamo trovato la palla qui ci sono i cubetti ok per variare carino carino ci sta non so più dove mettere la roba ormai 5 Avant, altro marchio che troviamo direi sempre ed è dove l'hiamo trovato nel calendario di Look Fantastic e poi secondo me anche in altri allora crema viso con retinolo e acido ialuronico questa è un 30 ml classica Avant ed credo che abbiamo trovato ormai sempre sigillata e quindi ce la lascio andiamo avanti con 7 che poi ho detto sono marche così buone perché a me non è che ti fanno wow da dire ecco buone ma al pari di altre allora Grow George Intelligent Eye Care Intense Questi, quindi ho parlato per capelli capelli e cute non capisco prima di aver risciacquato lo shampoo applicare la maschera sui capelli no, pre dopo lasciare agire e risciacquare oh, vabbè, la proviamo, 30 ml io forse dalla telecamera sono un po' lontana ma forse dovete... vedete un attimo il casino che ho ok, chiusa se sì, abbiamo lo shampoo ah no, è una maschera, non è uno shampoo quindi va bene 12 direi che è una maschera Lip Mask di Vita Mask rimpolpa e ripara carina ci sta ci sta anche perché comunque era il 12 quindi adesso abbiamo il 10 James Read gradual tan Lip Mask Facial Retinol quindi è una maschera viso da notte al retinolo che fa una gradual tan, abbronzatura graduale. Potrebbe essere, proverò, proverò. È un po' un mistero perché di queste marche non ne conosco quasi nessuna, sinceramente. Si vede che non ah scusate, 16 si vede che non hanno superato il confine Steve Laurent apriamola lip liner, una matita labbra vediamo a questo punto se ci sta con alcuni dei rossetti che abbiamo ricevuto allora la matita è questa quindi è un full size chiusa oltretutto quindi packaging assolutamente niente da dire ed è un nude si sì, è un nude ma che non ci azzecca assolutamente niente con i rossetti va bene andiamo avanti, quindi abbiamo la 24 che ho appoggiato qua, e la 25 24 Radial oh, questa almeno non lo conosco Soft Focus Glow Drops eh, non conosco il prodotto però gocce vabbè, leggiamo dai gocce illuminanti no, base illuminante ecco l'unico prodotto che conosco ditemi che è una base illuminante e eh, che io quella pelle mista non è che sto a illuminare allora ha un profumo ottimo sì mm soft focus glue è, è un siero primer illuminante ecco l'unico prodotto che conosco che dico ok è molto anche se assorbe velocemente eh, lo proveremo prima di dire sciocchezze lo proveremo e ora allora, a questo punto 25 che dalla forma dalla forma così 25 già un andare con 25 caselle Qua è una o è una cavolata allora uh. Uda Beauty uh. speriamo perché non c'è neanche quel pochino di imbottitura che c'è di solito Mercury mm, mamma mia una palette di Urban Beauty Uda Beauty ed oltretutto in full size No, vabbè. Allora, al 3 la apriamo perché speriamo bene e se è intera... No, prima apriamola. Ok. Intera. Allora, unica cosa è che è di quelle con lo specchio che non posso piegare. Ma io devo farvela vedere nel caso non la conosceste già. Spettacolo! Spettacolo, molto molto spettacolo e soprattutto perché era una di quelle palette che assieme a quella di urban decay è una di quelle che avevo davvero ammirato sì ho bisogno di luce ultimamente mi piacciono no, i colori luminosi qui ci sono dei pastelli opachi e dei colori dei glitter che secondo me sono belli molto molto belli molto molto belli allora questo era aspettate che l'appoggiamo qui che non cade era tutto il calendario dell'avvento di Glossybox, Box. Come vi ho detto c'è stato questo contrattempo, ma comunque sia sì, spero che vi abbia eh, eh, tenuto un po' di compagnia ed è fatto scoprire un, eh, un brand nuovo. Scusa, ti rinserisci o è de... grazie, no, perché volevo tirarti su. Ecco. Ah, che leggero adesso! e vi ho fatto conoscere qualcosa di nuovo, un bel nuovo ed è magari dei prodotti nuovi niente, fatemi sapere com'è. pensate che sia questo calendario se valeva il prezzo se valeva la fatica, la dogana e tutto quanto e se comunque, anche se è così tanto in ritardo vi ha fatto un pochino di compagnia e piacere averlo messo spacchettato e niente, io vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao, ehi, sono qui, ciao ti sei ricordato di mettere un commentino?